La mucca dice mu. E la mucca fa Beh, yeah! perché la mucca fa mu? La mucca ha un messaggio da riferirci. Perché la mucca fa mu? Dimmelo, dimmelo! Tu sai perché la mucca fa mu? Il messaggio della mucca è urgente. La oh, è... Mucca continua a fare mu. Non dice ciao, arrivederci o mi piacerebbe un tos, ma solo mu, mu, mu. Non te l'ho detto subito per paura e che la cosa ti gettasse nel panico più assoluto, come a me! Ma per caso ti riferisci al giochino parlante della fattoria? Non vedi che sono in preda ad un attacco di panico più assoluto E non posso rispondere ma non è il momento di aspettare È il momento di agire in preda al panico più assoluto E la pecora fa... Ah, oh no, adesso c'è di mezzo anche la pecora qua... Sì questa parte mi è perfettamente chiara oh, La pecora non cederà mai, mai ha i nervi d'acciaio Lei ti, ti guarda con quei suoi occhi di ghiaccio E ti fa Beh, beh, beh Beh E la fa Finirà mai questa follia ah, Orrore Sapevo che il cane era un traditore Non ti rivolgerò la parola mai più è un po' troppo tardi per le scuse, cara mia pecora.